A Modena, per Sant'Antonio, c'è una fiera grande come il centro. Martedì 17 gennaio, la fiera di Sant'Antonio il centro storico di Modena ti aspetta anche qui, in Piazza 20 Settembre, in Via Farini e in Piazza Roma. In più, apertura straordinaria del Palazzo Ducale. A Modena, per Sant'Antonio, c'è una fiera grande come il centro. Scopri tutto quello che puoi fare su visitmodena.it.